Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Quest'oggi torniamo a parlare di Adobe Premiere Pro e in particolar modo affronteremo un argomento gettonatissimo da voi che seguite i miei video qui su YouTube, vale a dire come creare dei titoli che scorrono in Premiere Pro. In altre parole quello che molti di voi mi chiedono è come realizzare qualcosa simile a questo. Un video e un testo che scorre in questo caso da destra verso sinistra eh, un'altra variante di questa richiesta è come creare i titoli che scorrono come si vede nei film in altre parole qualcosa di simile a questo il discorso è identico, solo che la scritta in questo caso va dal basso verso l'alto invece che da destra verso sinistra. Bene, di questo parleremo in questo video tutorial, vedremo come farlo, in realtà è molto semplice, vedrete che quando vi eh, illuminerò su una funzione eh, di premiere pro tutto vi sarà molto più chiaro e potrete giocare veramente eh, tantissimo tra l'altro eh, ne approfitto per dirvi che probabilmente farò diverse lezioni non una soltanto sul tema eh, titolazione in premiere pro perché c'è molto da dire quindi oggi vediamo come creare questi, queste scritte che scorrono ma nelle prossime settimane nei prossimi giorni approfondiremo meglio eh, questo argomento www. Fabianbrosi.it, quello è il mio sito internet c'è tutto il corso introduttivo a premiere pro se non avete mai usato premiere lì ci sono tutte le lezioni così come anche il corso introduttivo ad after Effects. stessi corsi che trovate comunque qui su questo canale youtube quindi mettete un like eh, accendete le notifiche iscrivetevi a questo canale se ovviamente vi fa piacere bene veniamo alla lezione di oggi come creare dei titoli che scorrono in premiere pro facciamo un po' di pulizia e resto soltanto con il mio video di questa bellissima ragazza che fa yoga. Bene, bisogna sapere che fino a qualche anno, anno fa, fino al 2015 più o meno, Premiere aveva una sua titolatrice, molto potente tra l'altro, per creare eh, titoli in, in varie modalità, in vari, vari formati. Eh, ad un certo punto Adobe ha deciso di introdurre la grafica essenziale, che è un po' il modo di utilizzare la grafica che ho illustrato durante il corso introduttivo a Premiere Pro e che abbiamo visto durante il corso. Quello che non vi ho detto però è che la grafica è essenziale è molto utile, molto, molto potente e molto veloce per certi aspetti. Ci permette di scrivere direttamente eh, sul frame utilizzando il, il, lo strumento appunto, inserisci testo che trovate qui in questa toolbar. Ma alcune funzioni altrettanto utili e altrettanto comode che erano presenti nella vecchia titolatrice sono state un pochettino messe in secondo piano dallo staff di. Di adobe è una scelta secondo me un po discutibile perché io considero ancora la vecchia titolatrice come qualcosa di veramente utile e veramente potente ah, per fortuna ancora non l'hanno rimossa e in questo tutorial vediamo come accedervi andiamo su file e scegliamo la voce nuovo trovate tra le opzioni la voce titolo precedente questa è la vecchia titolatrice non so per quanto ancora la lasceranno spero per parecchio Cliccando su questa voce vi si aprirà una finestrina in cui potete chiaramente indicare le dimensioni che volete assegnare al vostro titolo e ovviamente un nome. Per esempio, testo, eh, destra, sinistra, ok? un nome a vostro piacimento che sia utile a voi per poterlo ritrovare poi nel pannello progetto cliccate su ok lasciate le cose pure invariate ma vedete e sapete bene che potete personalizzarle e verrà aperta quella che è la vecchia titolatrice di premiere pro come vedete le opzioni sono veramente tante c'è la possibilità di fare molte cose qui inserire forme geometriche eh, creare dei preset per quanto riguarda la grafica se avete intenzione di utilizzare uno stile più e più volte potete utilizzare gli stili ma tra le varie possibilità che avete eh, davanti a voi eh, vi è appunto eh, la possibilità di creare un testo che scorre da sinistra verso destra da destra verso sinistra o dal basso verso l'alto come fare bene qui notate che c'è un bottoncino che chiaramente non, non dice niente di particolare ma se guardate bene rappresenta eh, del testo e delle freccettine che vanno dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso cliccando su questo bottoncino vi si aprirà ancora una nuova finestra. Qui vi viene chiesto eh, come volete far scorrere il testo, volete che il testo, o qualunque elemento create nella titolatrice, ora noi lavoriamo con il testo, ma se create una forma geometrica il discorso non cambia. Potete scegliere se, che è l'opzione di default, è lasciare tutto fisso, potete scegliere di far scorrere. Eh, il, le, i vostri oggetti in verticale oppure da destra verso sinistra o da sinistra verso destra noi per questa, eh, per, questa, per questa lezione per questo tutorial proveremo a far scorrere tutto verso sinistra clicchiamo su ok e a questo punto possiamo inserire il nostro testo scegliamo il nostro strumento testo e iniziamo a scrivere per esempio questo è il testo che voglio far scorrere da destra destra verso sinistra, tre puntini. Ok, tra le varie opzioni che avete a vostra disposizione c'è la possibilità di far iniziare il testo fuori dallo schermo e di farlo finire eh, sempre fuori dallo schermo. Abilitiamo queste due opzioni e clicchiamo su ok. Ovviamente noi possiamo eh, decorare la nostra, il nostro testo, il nostro fonte, come vogliamo. Possiamo scegliere un Arial, per esempio, eh, block, per dare un corpo massiccio al, al nostro testo. Possiamo abilitare l'ombra, per esempio, che è molto utile quando dovete far scorrere del, dei testi sulle immagini. Giocate con queste opzioni, non esiste una regola, ok? Eh, quando avete finito, potete chiudere tranquillamente, senza preoccuparvi di salvare. Tutto è già stato salvato. Ok. Come notate nel pannello del progetto trovate l'elemento che avete appena creato e potete trascinarlo tranquillamente in timeline, farlo durare quanto volete. La velocità con cui tutto accade e con cui il testo si muove dipende dalla lunghezza di questo blocco, di questo elemento. Mandiamo Ma in play, come noterete il testo scorrerà da destra verso sinistra come noi avevamo pianificato iniziando fuori dallo schermo e ovviamente terminando fuori dallo schermo se volete far accelerare un pochettino il tutto vi è sufficiente ridurre la durata di questo blocco come potete notare il testo scorrerà molto più rapidamente rispetto a prima non solo potete far scorrere il testo o gli elementi della titolatrice ricordo noi stiamo lavorando con il testo ma lo stesso discorso vale anche per le forme geometriche o qualunque cosa voi andate disegnando nella titolatrice, anche dal basso verso l'alto, per esempio testo verticale iniziamo a scrivere qualcosa questo testo comparirà da fuori schermo e scorrerà dal basso Verso l'alto, ok. Potete scegliere come formattare il paragrafo ovviamente qui in alto, vedete, potete, avete tutte le, le opzioni per formattare il vostro testo come preferite. Uh, va benissimo un Arial Bold questo caso vediamo sempre un po di ombra potete centrare il vostro testo con questi due bottoncini questo per centrare in verticale e questo per centrare in orizzontale anche in questo caso abilitiamo lo scorrimento in questo caso verticale facciamo iniziare fuori dallo schermo facciamo terminare sempre fuori dallo schermo clicchiamo su ok chiudiamo tutto e Inseriamo il nostro elemento nella timeline. Vedrete che accadrà la stessa cosa che abbiamo visto accadere con il testo orizzontale ma questa volta il movimento ovviamente sarà verticale. Anche qui la velocità dipende dalla lunghezza di questo elemento. Se fate un, un elemento molto lungo noterete che il testo scorrerà molto molto molto più lentamente. Okay? Eh, come vi dicevo noi qui stiamo lavorando con il testo ma se voi nella titolatrice ah ecco non l'ho detto se dovete fare una modifica basta cliccare due volte sul, sul, sul, sull'elemento della timeline dicevo potete inserire altre cose per esempio una forma geometrica eh, giocate poi ne parleremo meglio nelle, nei prossimi video e faremo magari un, un tutorial ad hoc sulla titolatrice perché sono molto belle queste opzioni e come vi dicevo purtroppo, non purtroppo, sono sempre presenti in realtà eh, c'è da dire che eh, Adobe eh, ultimamente dà molta priorità a quella che è la grafica essenziale che è stata introdotta negli ultimi anni ma per fortuna la titolatrice c'è ancora dicevo ho inserito questa linea spezzata e se io adesso andassi facciamo un po più corto e lo portiamo verso la fine a mandare in play questo testo noterò che oltre al testo ci sarà anche la mia linea spezzata quindi abbiamo parlato del testo ma quello che abbiamo detto vale anche ovviamente per gli oggetti che creiamo nella titolatrice per il momento mi fermo nei prossimi video affronteremo ancora meglio l'argomento titolatrice legacy via precedente sperando che adobe non la rimuova nei prossimi, nelle prossime versioni come sempre mettete un like a questo video se vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici iscrivetevi a questo canale e accendete le notifiche cercatemi anche su facebook perché no la pagina da cliccare è fabio ambrosi grazie mille grazie grazie al prossimo video tutorial ciao